Le prime evidenze sperimentali sui legami esistenti tra corrente elettrica e campo magnetico risalgono alla cosiddetta esperienza di Orsted, il quale verificò che una corrente elettrica circolante in un circuito determina un campo magnetico nello spazio intorno ad essa. Questa evidenza sperimentale deriva fondamentalmente da, da una relazione di base che è quella che una carica elettrica in movimento determina anch'essa un campo magnetico. Scriviamo la relazione sper eh, sperimentale esistente appunto fra movimento di una carica elettrica e campo magnetico. Consideriamo una, una rappresentazione del, di ciò che andremo a scrivere in un sistema di riferimento eh, tridimensionale, con del quale questi siano gli assi cartesiani, supponiamo di considerare una carica elettrica positiva q, che eh, si muove nel, in questo spazio tridimensionale con una velocità v, supponiamo sia rappresentata da questo vettore, immaginiamo che per semplicità eh, di rappresentazione, che, questo, eh, che questa velocità giaccia sul piano xy. Il campo magnetico generato da questa carica in un punto P, consideriamo un punto P sempre sul piano xy per semplicità grafica, è dato da una relazione esprimibile in questa forma, b0. Zero, eh, pedice 0 perché eh, consideriamo di essere nel vuoto, B0, quindi l'induzione magnetica nel vuoto prodotta da quella carica in movimento, è data da U0, un una costante, fratto 4π, moltiplicato la carica Q, per il prodotto vettoriale tra la velocità v il vettore R che adesso andiamo a definire diviso R al cubo, dove il vettore R sia il vettore che rappresenta la distanza orientata della carica. Q, in un determinato istante in cui lei si trova in questo punto, è il punto P che stiamo considerando come eh, quello di nostro interesse per il calcolo della eh, induzione magnetica prodotta dal moto della carica. Nella formula che abbiamo scritto compare la costante con 0 che ha valore 4 di greco per 10 alla meno 7 è una costante universale espressa in tesla per metro diviso ampere che più semplicemente viene solitamente espressa con una uh, unità di misura equivalente a tesla per metro diviso ampere che è Henry su metro e Mu con zero prende il nome di permeabilità magnetica del vuoto. Questa costante fondamentale la evidenziamo. Vediamo adesso il graficamente come è orientato il vettore B0. Vediamo che è espresso da un prodotto vettoriale V, prodotto vettoriale R, quindi applicando la, la regola della mano destra dove poniamo V, la direzione del vettore velocità sull'indice della mano destra e la direzione di R sul medio, risulta che il campo magnetico B0 risulta essere orientato verso l'alto nella direzione dell'asse z e corrisponde alla direzione assunta dal dito pollice. Quindi questa è l'applicazione della regola della mano destra del prodotto vettoriale. Quindi vedete che l'induzione magnetica b0 è eh, si trova in una direzione perpendicolare al piano formato dal vettore velocità con il vettore di posizione r. Questa relazione eh, relativa a una singola particella carica può essere estesa e viene estesa al caso generale di un circuito chiuso filiforme vediamo facciamone anche di questa una rappresentazione grafica riprendiamo in esame il nostro spazio tridimensionale in questo caso nello spazio sul piano xy immaginiamo un si trovi un circuito che qua sto rappresentando un circuito chiuso nel quale sia eh, circoli una corrente I, ovviamente questo circuito chiuso sarà presente un generatore tale da far circolare questa corrente I, ma adesso uh, questo quest aspetto non ci interessa e non lo descriviamo nel, uh, nello schema. Riprendiamo in considerazione un punto P sempre nel piano XY la generalizzazione della precedente eh, la otteniamo considerando un, un tratto di circuito infinitesimo dL di, di lunghezza dL. Di Lo orientiamo con un vettore diretto. Eh, avente direzione tangente al circuito nel punto in cui lo stiamo considerando e verso uguale a quello della corrente circolante nel circuito, riprendiamo anche in questo caso il vettore direzione R da, da questo elemento elementare di lunghezza del circuito di L fino al punto P di nostro interesse e la generalizzazione della precedente relazione ci porta a dire che la, il contributo infinitesimo rappresentato da db0 eh, dovuto a solo a questo elemento di circuito elementare di L è uguale espresso da una formula analoga alla precedente, quindi mu0 fratto 4pi, dove al posto della carica Q compare la corrente I e al posto della velocità compare l'elemento vettoriale di L del circuito prodotto vettore R, diviso sempre R al cubo. Questa espressione, questa eh, espressione appunto prende il nome di eh, prima legge, prima formula di Laplace, questa è la prima formula di Laplace. oppure viene anche chiamata legge di biot e Savart. Tutti i nomi che, fanno, che risalgono agli scienziati che studiarono a suo tempo questi, eh, questi fenomeni, L'importanza della prima formula di Laplace è sottintesa nel, nel come è stata espressa, eh, nel senso che si, si è possibile esprimerla in questo modo perché vale il principio di sovrapposizione degli effetti e quindi ogni contributo eh, elementare dovuto alle singole cariche in movimento che viene poi... Trasferito al singolo elemento circuitale di lunghezza L, poi può essere sommato eh, fino a comporre il, il contributo complessivo, e, eh, il, il valore complessivo dell'induzione magnetica dovuta alla circolazione di questa corrente eh, che stiamo ipotizzando stazionaria, quindi costante, nel circuito. Sempre per determinare la direzione di db0 utilizziamo la stessa regola della mano destra precedente, in questo caso eh, dl è diretto per nel ver verso l'alto piuttosto che nel nell'esempio precedente, quindi risulta che la nostra db0 risulta essere diretta nella direzione dell'asse Z, però negativo questa volta. Il, dalla prima formula di Laplace si può generalizzare e quindi calcolare il contributo complessivo, quindi il, il valore dell'induzione magnetica B0 nel punto P dovuto a, a tutti i contributi, eh, quindi a tutto il circuito, è questo si può ottenere con un'integrazione lungo, eh, lungo il circuito, indichiamo con, con L l'intero percorso del circuito, quindi avremo che la B0 calcolata nel punto P sarà, sarà data da 1 con 0 fratto 4 y I, poi la somma di tutti i contributi lungo il circuito L, quindi l'integrale lungo la, la linea chiusa L, di L vettore R fratto R, R cubo. Proseguiamo adesso nelle nostre osservazioni e vogliamo eh, vedere l'interazione che esiste fra due circuiti percorsi da correnti stazionarie. Riprendiamo l'esempio sul piano e consideriamo il nostro sistema di riferimento sia questo. Consideriamo adesso quindi due circuiti, immaginiamoli entrambi per semplicità disposti sul sul piano xy questo sia il circuito 1 la linea chiusa sia l1 e questo sia il circuito 2 linea chiusa l2 e siano percorsi questi circuiti da due correnti stazionarie sia la i1 questa nel primo circuito e sia in due, questa nel secondo circuito con i versi indicati dalle frecce. Vogliamo vedere l'interazione fra questi circuiti determinando le forze di Lorentz che si stabiliscono su entrambi i circuiti a causa della presenza dell'altro circuito circuito percorso da corrente nelle sue vicinanze. Per fare questo riprendiamo l'esempio precedente, quindi con le stesse simbologie consideriamo adesso due elementi orientati sul circuito, sia dl 1 questo e sia di L2, quest'altro. Abbiamo detto che si tratta di elementi elementari di lunghezza infinitesima sul circuito, rappresentati da una grandezza vettoriale che ha eh, direzione tangente al circuito nel punto considerato e verso corrispondente a quello della corrente che circola nel circuito. Vogliamo determinare l'azione del sul circuito 1, quindi la forza di Lorentz che si esercita sul tratto di circuito del, di L1, del circuito 1, dovuta alla, al campo magnetico generato dalla eh, componente dl 2 del circuito 2. Per fare questo iniziamo a indicare gli altri elementi geometrici di nostro interesse, indichiamo con R il vettore posizione che va dall'elemento di L2 sul circuito 2 all'elemento di L1 sul circuito 1. A questo punto noi possiamo scrivere quanto eh, vale l'induzione magnetica dovuta all'elemento DL2 nel eh, punto corrispondente a DL1. E questo lo facciamo riscrivendo la prima formula di Laplace in questa configurazione. Quindi abbiamo che la, la componente di B0, elementare dovuta all'elemento di, cor, eh, di corrente di L2 sarà uguale a 1,0 fratto 4y per la corrente nel circuito 2, quindi la I2, moltiplicato per il prodotto vettoriale di L2 vettore r diviso r cubo. Questo è, è l'induzione magnetica, eh, la componente dell'induzione magnetica in DL1 dovuta a DL2. Come è orientata? Utilizziamo sempre la regola della mano destra. Abbiamo DL2, l'indice a questa direzione, R il medio della mano a. Quest'altra direzione e quindi risulta che la db02 nel, nel punto eh, di dl1 ha direzione verso l'alto, nel verso positivo dell'asse z. A questo punto, avendo la componente dell'induzione, possiamo calcolare l'espressione eh, della forza che agisce sull'elemento di L1 utilizzando in questo caso la seconda formula di Laplace che ci dice che la, la forza di Lorentz di F1, cioè la componente della forza di Lorentz, eh, dovuta a, sul, sul tratto di circuito dell'E1, dovuta a DB02, sarà uguale alla corrente che circola nel circuito 1, in questo caso la I1, che è quella che subisce l'azione, le cariche in movimento della quale subiscono l'azione della forza di Lorentz, moltiplicate per il prodotto vettoriale, questa volta di DL1, vettore di B02. Andiamo a vederne, e eh, a determinarne la direzione e il verso. Adesso la regola della mano destra la dobbiamo applicare fra il... Il vettore di L1 è il vettore di B02, quindi l'indice della mano destra è nella direzione di, di L1, il medio nella direzione verticale verso l'alto di Db02, la forza di Lorentz di F1 risulta essere orientata nella direzione perpendicolare a di L1 e giace sul piano XY e va da, dal circuito 1 verso il circuito 2, quindi in questo caso c'è un'azione di attrazione dovuta alla, alla corrente del circuito 2 che eh, Crea il campo magnetico che va a interagire con la corrente stazionaria circolante nel circuito 1 e ne determina appunto la forza di Lorentz. Se adesso continuiamo e sviluppiamo questa sostituendo i valori eh, calcolati sopra, quindi se andiamo a sostituire questa qua, cosa? andiamo a ottenere, otteniamo ancora i1 dl1 vettore al posto di v 02 scriviamo v0 fratto 4 pi greco i2 dl2 vettore r fratto r al cubo, Adesso portando all'esterno tutti eh, i termini scalari costanti abbiamo un con 0 fratto 4 pi greco di 1 per i 2, il prodotto delle due correnti. E ci rimane a numeratore il prodotto vettoriale di dl1 vettore, il vettore risultante del prodotto vettoriale di L2 vettore R, ricordandoci che nel prodotto vettoriale non è valida la proprietà commutativa, dobbiamo prima sviluppare il prodotto vettoriale di L2 vettore R e poi il vettore risultante eh, sarà moltiplicato vettorialmente per DL1 anzi per meglio dire il dl1 che sarà moltiplicato vettorial vettorialmente per il risultante del primo prodotto vettoriale e ci riporta ovviamente a quanto già indicato graficamente. Questa viene anche chiamata legge della forza magnetica di Ampère. Ovviamente queste, questa, questa forza di Lorenz che agisce su DL1 sarà eh, uguale e contraria alla forza di, di Lorenz che agisce su DL2. Per fare questo basta invertire il, il ragionamento e quindi calcolare la DB01 dovuta a dl1 nel punto in cui si trova la dl2, il vettore R di posizione eh, reciproca sarà eh, lo stesso come modulo ma avrà verso contrario da dl1 verso dl2, se sviluppate quel, prodotto, quel doppio prodotto vettoriale troveremo che la forza di F2 che agisce su DL2 sarà uguale e contraria, sarà di questo tipo, uguale appunto e contraria, avete direzione in questo caso parallela e verso opposto rispetto alla DF1.